Prima di tutto Elena ti vorrei chiedere come ti è sembrato il film The Summit che so che hai visto qualche giorno fa a Genova al cinema. Uh, è un buon lavoro, uh, forse come ho avuto modo di dire anche regi ai registi dopo 12 anni mi sarei aspettata un uno sforzo in più, un, un atto di coraggio in più su certe cose però è un ottimo lavoro eh, perché fondamentalmente permette di eh, continuare a parlare del fatto di Genova nonostante siano passati quasi 12 anni e ehm, permette a tutta una serie di eh, giovani e di persone che eh, o per età o perché non, eh, si sono scarsamente informati in questi, in questi anni, a causa eh, la nostra, la nostra, informa nostra mala informazione parlando della grande informazione, eh, permette a tante persone di eh, potersi invece incuriosire ecco, e poi eh, accedere magari a internet o ad, altri, o, o ad altra documentazione per approfondire le conoscenze che fate di Genova. Hai scoperto qualche cosa che non sapevi da quello che è emerso dalle loro ricerche? no. No, no, uh, a parte qualche, uh, la parte che loro hanno fatto di ricerca su tutti i summits che sono stati fatti prima di Genova, uh, che è stato una sorta di ripasso, uh, le altre immagini, gli altri filmati, le altre cose che hanno mostrato, uh, mentre, vedevo, mentre vedevo il film, insomma... Pensavo, ah ecco, hanno tagliato a questo punto, non hanno messo questa altra cosa. No, no purtroppo sono, sono immagini che conosciamo molto bene. Ehm, sono passati 12 anni e nonostante questo l'opinione pubblica è ancora estremamente divisa su quello che è accaduto in quei giorni. Ehm, volevo chiederti qual è la tua visione di quello che è successo? e um, di come sono andati i fatti anche perché um, guardando tra le pagine di giornale e le sentenze non sempre è chiaro eh, risalire a quello che effettivamente è accaduto ci sono tante versioni contrastanti volevo chiedere qual è la, la, tua, la tua visione allora io sono convinta che ehm il movimento che si è ritrovato e cresciuto per Genova, che si è ritrovato a Genova, ehm, abbia in qualche modo fatto paura o comunque dato dei problemi al potere, al no? controllo. Eh. E, e quindi c'è stata una decisione sicuramente nazionale, probabilmente anche un intervento internazionale di volontà repressiva e quindi quel movimento doveva essere rimandato a casa velocemente perché diceva cose troppo importanti e parlava soprattutto a troppa gente a gente che normalmente non sta insieme e infatti dopo la repressione di Genova si è subito ridivisa e quindi era molto pericoloso per questo motivo ed era gente che stava insieme per eh, dei motivi universali, globali, sebbene vengano definiti no global, ma ehm, l'essere ehm, sia no global per certe cose, in realtà sia global per altre, per le cose importanti, no? e quindi per i diritti, per, per i beni comuni. Eh, e quindi quel movimento doveva essere messo a tacere, doveva essere rimandato a casa e doveva essere diviso, ridiviso. Eh, quindi c'è stata una volontà politica, un ordine politico di, di reprimerlo e eh, ovviamente le forze dell'ordine hanno fatto il loro mestiere e l'hanno fatto in modo molto pesante molto, molto violento um, certe cose le affermano anche uh, le sentenze che ci sono state uh, sui, sui processi che sono avvenuti a Genova uh, per esempio per Uh, la carica che i carabinieri e poi la, la polizia portano al corteo di via Tolemaide, uh, la sentenza della Corte d'Appello di Genova, uh, nel processo contro 25 manifestanti, ha affermato che uh, quelle sono state cariche uh, brutali, ingiustificate, violente, a cui i manifestanti hanno reagito per difesa. Uh, ricordiamo poi anche le sentenze della Dias. Uh, la, sentenza, la sentenza della Cassazione sulla DIAS dice che l'operazione della DIAS ha causato il degrado dell'onore dell'Italia nel mondo, quindi mi sembra una cosa abbastanza pesante. Uh, quello che è successo a Genova quindi secondo me è una volontà politica di reprimere il movimento, uh, l'organizzazione militare delle forze dell'ordine dell che hanno Uh, represso il movimento uh, più una parte diciamo di uh, un, utilizzo un, un utilizzo strumentale per, per, per far sì che l'opinione pubblica e i grandi media parlassero solo uh, delle violenze dei manifestanti e di quello che era successo e che quindi si doveva, si doveva prendere le distanze dai fatti di Genova Uh, e dalle manifestazioni uh, l'utilizzo di uh, gruppi uh, più o meno invitati ad hoc, più o meno pilotati, uh, parecchio infiltrati uh, di uh, persone che sono venute a compiere uh, devastazioni, per me sono sempre comunque danni materiali e quindi di un'importanza uh, sempre infinitamente più piccola di quelli che sono in poi invece i testaggi e i danni morali e, e fisici portati invece ai manifestanti. E, proprio a proposito di a, che... a Genova si è anche poi voluto uh, fermare, uh, diciamo, a mio parere si è, si è dato un, un colpo forte a quelli che sono i diritti. Uh, democratici e costituzionali e quindi uh, fermare le manifestazioni uh, autorizzate, uh, pacifiche, democratiche che avevano tutto il diritto di, uh, di, di manifestare, di, di, uh, di svolgere la uh, manifestazione, no? di, di, di manifestare le loro idee. A proposito di, dei danni alle persone eh, che, che sono avvenuti proprio in quei giorni in maniera molto eh, forte, ehm, ti vorrei chiedere che cosa, che cosa pensi sia accaduto effettivamente a Carlo? Perché le versioni sono molteplici e a volte anche contrastanti, volevo sentire quella che è la tua opinione. Beh, le versioni, le versioni dei fatti sono due. Nel okay. senso che eh, una volta superata la serata del, del 20 luglio, in cui qualcuno ha pensato di poter far passare l'omicidio di Carlo come eh, colpa di un, qualche manifestante, avesse tirato un sasso e gli avesse colpito un sasso, ma poi eh, le versioni sono, sono due, sono quella della. Uh, dell'archiviazione fatta dal, dal Jeep Elena D'Aloiso che ha archiviato il caso affermando che il carro è stato colpito uh, in faccia da un proiettile però si è trattato di legittima difesa e uso legittimo delle armi e poi c'è uh, la versione nostra, la versione di tante controinchieste, di, film, di filmati e delle cose che si trovano anche in internet in cui diciamo che eh, il colpo non è stato tirato in aria come hanno detto loro e come hanno voluto la ricostruzione dei periti utilizzati dal PM, eh, ma è stato un colpo diretto come è stato anche poi confermato e ribadito da uno dei medici che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Carlo, è uh, uh, sparita per un attimo. Uh, dicevo come um, confermato da uno dei medici che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Carlo um, dichiarazione che ha rilasciato al, uh, in tribunale insomma, durante il processo che c'è stato contro i 25 manifestanti um, quindi Carlo è stato uh, colpito da un, da un proiettile è stato colpito da un proiettile in faccia proprio qui sotto uh, lo zigomo sinistro Uh, il primo proiettile che è stato sparato in piazza di Monda dal, dal Defender. Uh, dopodiché l'autista Cavataio, che era l'autista sul Defender, ha ingranato la retromarcia in pochissimi secondi, è passato due volte sul corpo di Carlo con il Defender, quindi l'ha schiacciato per due volte. E... E poi mentre Carlo era circondato dalle forze dell'ordine eh, noi sosteniamo che sia stato colpito da qualcuno sulla fronte eh, perché riporta una, una ferita una, sulla fronte, l'autopsia no? parla di lacero contusa con presenza di sangue, insomma, e quindi mentre Carlo era ancora sostanzialmente vivo, qualcuno gli ha eh, spostato in questa montagna montagna eh, non era rovinato e eh, gli ha inferto un colpo con una pietra sulla fronte. Successivamente a tutto questo è arrivata un'infermiera, poi eh, è arrivato, poi arrivato anche il 118 e hanno eh, rilevato ancora attività cardiaca in Carlo e quindi gli tant'è vero che gli hanno fatto eh, un tentativo di rianimazione. Quindi Carlo è stato ammazzato con un proiettile, con il primo sparo che è stato fatto in Piazza Limonda e con due arrotamenti e con un po' di maltrattamenti successivi. Chiarissimo. Che cosa ne pensi poi delle sentenze che sono state emesse in seguito? La, le sentenze, dunque, per, per l'omicidio di Carlo non c'è stato un processo, quindi non c'è stata una sentenza. Si è trattato esclusivamente di una, un atto di archiviazione disposto dal, dal GIF. Uh, do, per, per quanto riguarda i fatti di Genova, ci sono stati i procedimenti per uh, i 25 manifestanti uh, e poi uh, quella. Uh, per la Dias Bolzaneto, più qualche altro processo che passa molto più in sordina, perché sono i processi contro le forze dell'ordine. Eh, per esempio, di recente, c'è stata la condanna di un, di un responsabile, responsabile di piazza per l'assalto ai manifestanti in Piazza Maninna. In Piazza Maninna, intorno alle tre del pomeriggio del 20 luglio, c'erano... Uh, i pacifisti della rete Hilliput, uh, e di Hilliput con le mani dipinte di bianco che sono stati massacrati di botte con, uh, da un reparto della, della Polizia di Stato um, e un paio di ragazzi spagnoli sono stati arrestati in quell'occasione accusati di aver, uh, di aver invece a, a loro volta aggredito le forze dell'ordine, in realtà i filmati hanno dimostrato che tutto questo non era vero e quindi il responsabile di piazza, che invece aveva detto sì di averli visti eh, all'opera, è stato condannato per fatti. Ah. Eh, pensi che in futuro si possano ripetere del, degli eventi come quelli di Genova nel 2001? E che cosa si potrebbe fare per evitarli? Allora, fatti come quelli di Genova stanno ripetendo, si sono ripetuti in questi anni e continuano a ripetersi, non uh, in una forma così grande, così pesante come a Genova, nel senso così comprensiva di tante uh, faccettature come a Genova, ma um, proprio tra tante mi viene in mente ad esempio in Palsusa. Uh, in Palsusa i manifestanti vengono uh, regolarmente aggrediti um, sia dalle forze dell'ordine che poi anche dal, uh, dai tribunali portati in processo per, uh, per resistenza fondamentalmente ci sono uh, un gruppo di, di notav che sono sotto processo per resistenza perché fanno, perché fanno uh, resistenza a un'aggressione a un'invasione del loro territorio um, e le aggressioni delle forze dell'ordine che vedendo le immagini di quei filmati che girano eh, sui fatti, non soltanto delle manifestazioni più importanti che sono state invalsute, ma anche eh, nei vari presidi, eh, ci sono comportamenti delle forze dell'ordine che, che richiamano quello che è successo a Genova, non si vedono eh, atteggiamenti tali e quali. Eh, poi ricordiamo anche le aggressioni alle manifestazioni degli studenti, in tutte le parti d'Italia quindi eh, quello che è successo a Genova continua a ripetersi che cosa bisogna fare per prevenire per, cioè, per evitare che succeda ancora e ancora e ancora eh, secondo me eh, due cose, prima di tutto fare verità su quello che è successo a Genova avere il coraggio quindi di fare un processo eh, un processo per l'omicidio di Carlo e un processo al ehm, alle volontà politiche, alle istituzioni che uh, hanno portato ai, ai disordini di sé. E poi cercare di spingere e ottenere una, una ridemocratizzazione o una democratizzazione delle forze dell'ordine in modo tale che uh, insomma, si, si puliscano da tutti quegli elementi molto di parere fascisti che ci sono allora interno. Ehm, dico così perché c'è una discussione spesso fra me e mio papà, nel senso che mio padre ripete spesso, ma non sono tutti così, ehm, bisogna sempre dire che le forze dell'ordine, quelle che erano a Genova, quelle che sono in servizio... No, in Valsud, eccetera, sono così, ma ci sono tante forze dell'ordine che invece svolgono onestamente eh, e bene il loro lavoro. Sì, per carità, non posso, non posso dire di no. Mm, quello che mi lascia un po' la mare in bocca è che ehm, da parte del, delle forze dell'ordine che appunto sono oneste, svolgono onestamente il loro lavoro, non ho mai sentito fino ad oggi, in 12 anni, Ehm, alzarsi del, delle voci, dei comunicati di protesta, insomma di, di, di denuncia eh, verso, verso colleghi, se non piccoli casi, ehm, spesso nell'anonimato, ehm, che hanno poi permesso magari l'apertura di, eh, di indagini, faccio riferimento ad esempio al caso di un, eh, di un tifoso. Di un, che è stato massacrato di botte è il Paolo, il Paolo, Scaroni. Paolo Scaroni è stato massacrato di botte preso di spalle mentre era eh, in stazione stava per salire sul treno quindi, totalmente innoco, in un momento in cui i tifosi non stavano facendo assolutamente niente e questo l'hanno testimoniato persino i ferrovieri ehm, è stato massacrato di botte colpito alla testa e adesso riporta un'invalidità permanente al 100%. Uh, in quel caso, uh, quando Paolo si è risvegliato dal coma, qualcuno ha uh, effettivamente denunciato quello che, era, quello che era successo e confermato la sua versione. Però appunto sono piccole cose, dopodiché invece abbiamo i casi eclatanti, come nell'omicidio di Federico e Federico Grovandi dove. Uh, un, sindacato, un sindacato di polizia fa addirittura manifestazioni in solidarietà a, a quattro assassini, quattro riconosciuti assassini dalla Cassazione. Dati. Chiarissimo. Prigione. Chiarissimo. Um, ti, ti faccio una domanda, sentiti libera di rispondere eh, oppure no? Um, che mondo voleva uh, Carlo e come pensi che protesterebbe oggi? Cioè scenderebbe in piazza oppure seguirebbe più il filone del cyberattivismo che così, um, è così frequente di questi giorni? Allora purtroppo non posso dire come sarebbe Carlo oggi perché sono passati 12 anni anche per me e anche io sono cambiata. Uh, ti dico com'era Carlo 12 anni fa quando lo ammazzassero e sebbene non ci fosse questo esploi di internet appunto del, eh, dell'attività eh, via web, della partecipazione via cavo Carlo era una persona che eh, amava stare in mezzo alla gente non, stava in, non si collegava agli altri via telefono eh, amava eh, stare vicino portare la sua solidarietà la, la sue energie, la sua forza la sua presenza fisica e quindi sono sicura che oggi, oggi sarebbe ancora in piazza chiarissimo che mondo, che mondo voleva voleva eh, credo no? Ebbene dovrebbe rispondere lui a questa domanda, ma gliel'hanno impedito. Posso dirti che avendo deciso di partecipare alle manifestazioni eh, anti-G8 del 2001, sicuramente si riconosceva in moltissime di quelle che erano le speranze e le, eh, le prospettive del, del movimento No Global del 2001. Chiarissimo. Che eredità pensi ci abbia lasciato Carlo e quel G8 di Genova? Che domanda. Eh, dipende. Eh, tante persone ha lasciato segni sulla pelle e nell'animo, talmente forti che eh, non riescono più a, ad avere suoni tranquilli. Eh, ad altri ha tolto forse la, il coraggio, la voglia di, di tornare in piazza, di partecipare direttamente, attivamente. Mm. Molti li ha separati, sto parlando eh, ovviamente dell'aggressione dell eh, alle manifestazioni. Alla, Dopodiché quei temi si ritrovano, si ritrovano oggi in svariati movimenti. Eh, quello, che, quello che dicevano i movimenti nel 2001 sono cose che oggi si sono, eh, si sono verificate con la crisi economica, con la dittatura finanziaria, con i problemi con le banche che abbiamo oggi e, eh, e con eh, tutti quei, quei movimenti che si sono poi frammentati, comunque esistono ancora e lottano ancora ad esempio per i beni comuni cioè, eh, mi viene in mente il movimento per, uh, per l'acqua no? quindi il referendum che c'è stato eccetera, è un pezzetto uh, di Genova 2001 no? il movimento che c'era nel 2001 chiarissimo Elena, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo e la disponibilità Figurati. grazie a voi